Ciao a tutti, ciao a tutti da Katia. Allora, oggi vi presento la mia nuova maglia. Questa è una maglia tutta realizzata da me. Quindi in questa maglia io ho realizzato queste piastrelline. <ride> queste potete vedere. Ecco, quindi ho fatto queste piastrelline, le ho unite une, una con l'altra e poi quando sono arrivata alla misura desiderata... Nella parte superiore ho realizzato il punto strega quindi, finito, eh, ho lavorato le due parti separatamente, sia il davanti che il dietro. Dopo che ho, mh, sono arrivata all'altezza delle spalle, ho chiuso le spalle il davanti e il dietro e ho iniziato con le maniche. Sempre lavorando a punto strega ok allora questa che vedete è una taglia 40 42 nel tutorial invece <coughs> inizierò un'altra maglia infatti userò anche un altro filato e, e lavorerò una taglia 44 46 infatti poi le piastrelline saranno eh, saranno di più infatti qui per fare la 40 42 e per la circonferenza del seno perché parte tutto da lì quindi la lavorazione parte dal seno quindi dobbiamo prendere la circonferenza del seno e in base ai nostri centimetri dobbiamo fare tante piastrelline fino ad arrivare eh, giustamente alla nostra misura quindi io per esempio ho preso la circonferenza del mio seno che 106 centimetri quindi ho fatto tante piastrelline fino ad arrivare a 106 centimetri ok quindi la lavorazione ripeto parte tutta dal seno e poi dopo che abbiamo unito tutte le piastrelle e chiuse eh, e le chiudiamo tutte a cerchio poi si inizia a lavorare tutto appunto strega la lavorazione apparentemente sembra un po diciamo impegnativa difficile invece vi assicuro che non lo è è molto semplice bisogna solo avere un po di pazienza con le piastrelline giustamente perché si devono unire si devono eh, si devono nascondere poi tutti i fili però poi alla fine della lavorazione secondo me poi il lavoro viene veramente bellissimo a me piace molto. Comunque, ehm, spero che nel tutorial eh, sono abbastanza chiara nello spiegare il punto strega. Perché ripeto, l'ho imparato solo due giorni fa. Quindi, non, eh, non sono così esperta, non sono espertissima. Però, ci ho provato. Ok. Fatemi sapere nei commenti se vi piace. E anche se non vi piace, eh, scrivetemi e se il progetto è di vostro gradimento, tanti pollici in su. Grazie, un bacione a tutti. Ciao allora vi faccio vedere come realizzare la piastrellina però uso un altro filato come sapete la maglia è stata fatta con il filato della tropical lane cable 5 io per farvi vedere come realizzare la piastrellina userò un altro filato ok allora userò questo che è leggermente più grosso come filato allora inizio subito e faccio 5 catenelle 1 2 3 4 5 quindi vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima adesso faccio 3 catenelle per iniziare con una maglia alta quindi iniziamo con 3 catenelle più 3 di separazione vado dentro rientro nella anellino e faccio una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 rientro maglia alta 3 catenelle allora dobbiamo fare 8 maglie alte separate da 3 catenelle ok quindi facciamo le 8 maglie alte e, e poi andiamo avanti allora fatte le 8 maglie alte ho chiuso nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima adesso vado all'interno dell'archetto delle 3 catenelle sempre e faccio una maglia bassissima 1 2 3 4 catenelle per iniziare a fare le, eh, le maglie alte doppie quindi rientro nel, nell'archetto faccio ancora una maglia alta doppia due volte filo sull'uncinetto rientro maglia alta doppia rientro maglia alta doppia quindi facciamo 4 maglie alte doppie adesso facciamo 11 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 due volte il filo sull'uncinetto vado nel seguente archetto faccio 4 maglie alte doppie 1 2 3 4 3 catenelle di separazione quindi adesso dobbiamo alternare le catenelle di separazione qui abbiamo fatto 11 catenelle dopo nell'archetto seguente altre 4 maglie alte doppie adesso 3 catenelle di separazione le 11 catenelle sono gli angoli quindi 3 catenelle Due volte filo sull'uncinetto, vado nell'archetto seguente. Faccio ancora 4 maglie alte doppie 3-4. Adesso ancora 11 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Archetto seguente. 4 maglie alte doppie ecco abbiamo fatto i due angoli adesso facciamo 3 catenelle di separazione archetto seguente 4 maglie alte doppie allora 2 3 e 4 quindi abbiamo fatto le 3 catenelle di separazione adesso dobbiamo fare 11 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 due volte filo sull'uncinetto e andiamo avanti a fare le maglie alte doppie ok ecco ecco qua quindi adesso dobbiamo fare 4 maglie alte doppie 3 catenelle di separazione 4 maglie alte doppie 11 catenelle di separazione 4 maglie alte doppie 3 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima nella quarta catenella iniziale ok adesso finite la piastrella e poi vi faccio vedere come, come unire le piastrelle una con l'altra ok quindi andiamo avanti fino alla fine ok adesso vi faccio vedere come unire le, le piastrelline una con l'altra quindi io ho fatto le mie 5 catenelle con le 8 maglie alte separate da 3 catenelle e poi 4 maglie alte doppie adesso faccio 1 2 3 4 5 6 catenelle prendo la piastrellina e vado qui al centro delle 11 catenelle dentro all'interno della catenella non vado sotto le catenelle proprio entro dentro la catenella faccio una maglia bassissima adesso 1 2 3 4 5 catenelle due volte filo sull'uncinetto e vado avanti qui nei miei archetti a fare le quattro maglie alte doppie Quindi faccio la prima 1 2 3 4 adesso 2 catenelle. Qui dove abbiamo le 3 catenelle di separazione. Adesso entro qua. Faccio una maglia bassissima. Entro direttamente sotto le catenelle. Maglia bassissima. una catenella due volte filo sull'uncinetto e torno nei miei archetti, faccio le quattro maglie alte doppie. 1 2 3 4 Adesso dobbiamo Scusate un attimo. Dobbiamo unire questo il secondo angolo, quindi abbiamo fatto il primo, abbiamo unito qui dove abbiamo le 3 catenelle di separazione. Adesso dobbiamo unire qui dove abbiamo il secondo angolo. Quindi facciamo 6 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado al centro delle 11 catenelle, entro dentro la catenelle e faccio una maglia bassissima. 1 2 3 4 5 catenelle vado nel prossimo archetto faccio le quattro maglie alte doppie 3 4 ecco e abbiamo unito le piastrelline adesso qui dobbiamo andare avanti Dobbiamo arrivare alla fine del della piastrellina quindi qui abbiamo fatto la nostra abbiamo fatto l'unione dell'angolo 4 maglie alte doppie adesso dobbiamo fare le 3 catenelle di separazione poi ancora 4 maglie alte doppie 11 catenelle di separazione 4 maglie alte doppie così via fino ad arrivare alla fine ok adesso andiamo avanti a finire questa piastrellina e poi vi faccio vedere co come unire le piastrelline eh, così quindi dobbiamo unire la piastrellina qui qui e qui ok quindi vi faccio vedere come unire le piastrelline e poi andate avanti da sole fino ad arrivare allora alla vostra misura quindi per quanto riguarda la misura dovete prendere la circonferenza del seno parte tutto da lì quindi prendete la circonferenza e in base alla vostra misura dovete fare tante piastrelline ok poi se risulta una piastrellina in più non succede niente anzi eh, diciamo che la maglietta viene un pochino più morbida e non troppo attillata ecco e, niente allora finisco questa piastrellina e poi andiamo avanti vi faccio vedere come unire qui e poi andate avanti da sole allora fatto il mio um, il mio cerchio con le otto maglie alte separate da 3 catenelle ho fatto le mie quattro maglie alte doppie adesso 1 2 3 4 5 6 quindi vado qui nel primo angolo qua e faccio entro proprio al centro dentro il catenelle e faccio una maglia bassissima 1 2 3 4 5 due volte filo sull'uncinetto continuo le maglie alte doppie nell'archetto seguente 3 4 2 catenelle di separazione vado nell'archetto delle 3 catenelle faccio una maglia bassissima una catenella di separazione torno nel mio archetto faccio le quattro maglie alte doppie 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ok scusate un attimo quindi abbiamo unito qui abbiamo le 11 catenelle di separazione quindi siamo andate al centro delle 11 catenelle 4 maglie alte doppie 2 catenelle abbiamo unito qui all'interno delle 3 catenelle di separazione ho fatto le 4 maglie alte doppie adesso 6 catenelle e vado a unire qua proprio qui dove abbiamo già unito i nostri angoli ok quindi vado qua entro dentro la maglia dentro le maglie unite faccio una maglia bassissima poi 1 2 3 4 5 e continuo con le maglie alte doppie 2 3 4 Ecco, ok, quindi è facilissimo. Quindi adesso andate avanti e fino alla fine del giro e qui spezzate il filo. Poi quando dovete ricominciare a, a unire le piastrelline dovete partire dall'angolo da qui qui poi abbiamo l'angolo quindi si parte da qua ok dovete partire sempre dall'angolo andate poi nelle 3 catenelle di separazione fate le quattro maglie alte doppie 6 catenelle di separazione e vi agganciate sempre qua ok e spero che sono stata chiara nella, per, nel farvi vedere come unire le piastrelle allora, facciamo un'altra cosa faccio un'altra piastrellina e vi faccio vedere poi come unire qua parto vi faccio vedere come parto dall'unione fino a fare un quadrato va bene qua. allora vi faccio vedere come unire e chiudere così fa, facciamo un quadrato allora ho fatto le mie quattro maglie alte doppie le 6 catenelle adesso vado qui dove abbiamo le 11 catenelle quindi qua entro proprio dentro la catenella e faccio una maglia bassissima 1 2 3 4 5 vado qua nell'archetto faccio 4 maglie alte doppie 1 2 3 e 4 2 catenelle adesso vado qui dove abbiamo le 3 catenelle entro e faccio una maglia bassissima una catenella torno nell'archetto faccio 4 maglie alte doppie 1 2 3 4 adesso dobbiamo fare qua dobbiamo unire qui qua quindi facciamo 1 2 3 4 5 6 quindi vado qui dove abbiamo le maglie bassissime che abbiamo unito quindi entro proprio dentro le maglie faccio una maglia bassissima 1 2 3 4 5 due volte filo sull'uncinetto vado nell'archetto e faccio ancora 4 maglie alte doppie 1 2 3 4 adesso dobbiamo fare 2 catenelle 1 2 e dobbiamo unire qua Quindi entro maglia bassissima una catenella torno qui nell'archetto delle 3 catenelle faccio 4 maglie alte doppie 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 catenelle e chiudiamo qua mm? quindi vado qua al centro delle catenelle entro faccio una maglia bassissima 1 2 3 4 5 e vado a fare le 4 maglie alte doppie nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 4 3 catenelle e continua le 4 maglie alte doppie 1 2 3 e 4 adesso dobbiamo andare avanti fino a completare eh, la piastrella quindi 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11. Facciamo l'ultimo angolo, 4 maglie alte, scusate, 4 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 catenelle e vado a chiudere nella quarta catenella iniziale ok ecco vi faccio vedere quindi questo è tutto la lavorazione è questa quindi adesso dobbiamo andare avanti per tutta la larghezza che serve per poi dobbiamo unire dobbiamo chiudere al cerchio e la chiusura è uguale a um, come abbiamo fatto adesso no quindi come abbiamo chiuso adesso come abbiamo unito le piastrelle poi quando dobbiamo chiudere il cerchio è la stessa lavorazione ok allora andate avanti quando arriviamo alla nostra misura poi vi faccio vedere come iniziare la parte superiore e fare il punto strega ok la maglia apparentemente sembra difficile ma vi assicuro che non lo è assolutamente quindi tutta la lavorazione sono queste piastrelline che poi man mano che andiamo avanti nascondiamo i fili perché poi alla, diciamo quando poi dobbiamo finiamo di fare le piastrelline il lavoro risulta un po c'è un po di confusione ecco invece man mano che facciamo le piastrelline andiamo a nascondere i fili così poi la lavorazione viene eh, più semplice più veloce da fare allora arriviamo a a fare tutte le piastrelline e poi si va avanti col punto strega ciao e dopo eccomi qua allora io per velocizzare un po' il video mi sono fermata uh, qui e poi proseguo um, per quanto riguarda la lunghezza della mia maglia ok quindi io mi sono fermata qui e vi faccio vedere come continuare la parte superiore come dobbiamo lavorare la parte superiore ora per la mia taglia che è una 44 46 ehm, io ho fatto 13 piastrelle quindi e le ho divise 13 davanti, ehm, 7 davanti scusate 7 piastrelle davanti e 6 dietro qui ho messo dei marcapunti qui per segnare dove adesso dobbiamo iniziare perché dobbiamo lavorare le due parti separatamente quindi lavoriamo prima il davanti e poi il dietro e man mano che andiamo su man mano che lavoriamo si formano anche lo spazio per le braccia gli scalfi ok allora inizio da qui io ho messo marca punti proprio qui al centro dove abbiamo unito le 11 catenelle ok quindi non inizio da qui ma inizio dalla piastrella qui dove abbiamo le 3 catenelle e faccio, prendo il filo, entro dentro le catenelle, faccio il mio nodo, se ne faccio due. E faccio una catenella quindi dobbiamo fare il punto strega adesso ho fatto una catenella allungo il filo eh, il punto prendo il filo e con la mano sinistra tengo il filo questo ok quindi passo l'uncinetto dentro al, eh, al punto allungato entro dentro il filo che teniamo con la mano sinistra pesco il filo e faccio una maglia bassa allora ancora allungo il punto non tanto fate un centimetro non tanto allora prendo il filo il filo diciamo il filo del gomitolo ecco prendo il filo con la mano sinistra entro con l'uncinetto dentro al punto entro qui nel filo che che tengo con che tengo con la mano sinistra esco il filo e faccio una maglia bassa ok e adesso vado qui dove abbiamo l'unione delle 11 catenelle faccio una maglia bassa ripeto allungo il punto prendo il filo con la mano sinistra tengo il filo entro dentro al punto entro dentro al filo che tengo con la mano sinistra pesco il filo e faccio una maglia bassa allungo il punto prendo il filo tengo con la mano sinistra entro dentro alla maglia allungata entro dentro il filo prendo il punto pesco il, il punto e faccio una maglia bassa e adesso vado qui nelle 3 catenelle faccio una maglia bassa così di nuovo allungo, prendo il filo con la mano sinistra dobbiamo tenere sempre il filo questo prendo il filo entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassa forse è meglio che guardate attentamente perché non diciamo a spiegarlo non è facile allora e adesso vado qui dove abbiamo la maglia bassa nelle 11 catenelle che abbiamo unito entro con l'uncinetto e faccio una maglia bassa così guardate attentamente quello che faccio ok e vado qui nelle 3 catenelle faccio una maglia bassa allungo prendo il filo lo tengo con la mano sinistra entro dentro il filo prendo il punto faccio una maglia bassa così Ok, quindi io vado avanti adesso fino ad arrivare al mio marca punti. Va bene, quindi fate questa lavorazione fino al, al vostro marca punti. Quindi provatelo, provate bene. Ehm, dove dovete mettere il marca punti? Ok, niente. Allora finiamo questo giro, arriviamo qui al marca punti, e poi eh, andiamo avanti eccomi qua allora io sono arrivata alla mia misura alla mia altezza uh, fino alla spalla e eh, l'ho provato quindi ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 giri ok sono arrivata alla mia misura e adesso qui chiudo faccio l'ultima uh, l'ultimo punto strega faccio una catenella in più e taglio il filo ok adesso faccio la parte dietro quindi devo iniziare dietro e devo fare la stessa cosa che ho fatto qua quindi adesso o comincio lo facciamo insieme allora quindi inizio da qui dalle 3 catenelle di separazione come ho fatto con davanti quindi eh, quando ho iniziato a lavorare il punto strega sul davanti della maglia ho iniziato qua dove abbiamo le maglie basse allora entro faccio il mio nodo entro con l'uncinetto faccio una catenella quindi allungo il filo e faccio due punti strega ne faccio due e vado qui nella maglia bassa dove abbiamo unito le 11 catenelle gli angoli ancora due punti due maglie a punto strega e vado qui all'interno delle 3 catenelle di separazione quindi quello che abbiamo fatto sul davanti lo facciamo dietro però allora io sul davanti ho fatto 13 13 giri a punto strega qui sul dietro del lavoro mi fermo un attimo e a 12 12 giri perché il tredicesimo poi vado ad unire qua le spalle ok quindi faccio 12 giri e al tredicesimo comincio con l'uncinetto chiudo qui un pezzettino delle spalle allora vado qua così e così ok allora facciamo eh, lavoriamo il dietro come il davanti ricordatevi se fate um, al penultimo giro vi fermate e poi chiudiamo le spalle insieme allora arrivato alla fine del giro ho fatto i miei punti il punto strega adesso devo girare quindi faccio tre punti strega faccio 1 2 3 mi ricordo che all'inizio ad ogni giro dobbiamo fare tre punti strega e non 2. solo all'inizio quindi vado qui allora, questa la maglia alta la maglia bassa la salto, la salto e vado qua. Ancora 2 1 due Andiamo qui, saltiamo la maglia bassa, andiamo nella prossima dove abbiamo l'archetto, così. Due, salto la maglia bassa. Vado qui nell'archetto e faccio la maglia bassa e continuo. così. ok. ok allora arriviamo eh, arriviamo facciamo tutta l'altezza e poi ci ritroviamo per chiudere le spalle eccomi qua allora io ho fatto anche il dietro quindi se vi ricordate sul davanti ho fatto 13 giri appunto strega quindi qui sul dietro del lavoro eh, diciamo questa è la parte della schiena ho, sono arrivata a 12 adesso con il tredicesimo giro andiamo ad unire le spalle allora scusate un attimo qui mi è scappato un punto allora così e vado a chiudere qui la maglia bassa. ok adesso per unire le due parti qui dobbiamo andare qui sulla prima maglia bassa questa la prima allora faccio un punto un punto strega vado e qui dove abbiamo la maglia bassa entro e faccio una maglia bassa non vado nell'archetto vado proprio sulla maglia bassa finale Faccio una maglia bassa adesso, una catenella per chiudere bene, allungo il punto. Faccio un punto. Strega 1 ne faccio uno vado sul mm, qui sul dietro del lavoro e vado qui nell'archetto, dove abbiamo la maglia bassa. Quindi entro, faccio una maglia bassa all'interno della maglia bassa adesso allungo il punto un punto strega vado eh, qui sul davanti del lavoro qui abbiamo l'archetto con la maglia bassa e dentro qui nella maglia bassa così allungo il punto faccio un punto strega vado qui sul dietro del lavoro e vado qui la maglia bassa ecco io chiudo solo questi punti perché voglio una scollatura che sia bella ampia bella larga allora il, il davanti viene leggermente più largo del dietro perché perché dato che io ho messo 7 piastrelle piastrelline davanti e 6 dietro quindi gli archetti del punto strega risultano di più adesso non ricordo se sul davanti sono eh, 12 punti strega no sono 13 e sul, um, sul dietro del lavoro mi risultano 11 quindi sono leggermente meno perché abbiamo meno piastrelle ok quindi adesso io qui ho chiuso e lascio solo questo ho chiuso solo due punti va bene quindi adesso io vado avanti fino all'altra spalla e faccio la stessa cosa quindi voi fate la stessa cosa chiudete solo i punti che vi servono se volete chiudere due punti se ne volete chiudere tre. insomma dipende anche da voi dalla scollatura che desiderate ok quindi chiudete tutte e due spalle e poi spezzate il filo <coughs> e poi cominciamo a fare vi faccio vedere come fare le maniche quindi ne faccio una, inizio a fare una manica, vi faccio vedere la lavorazione. Com'è e poi voi andate avanti e quando finite la prima, fate la stessa cosa nell'altra manica. Ok. Quindi adesso andate avanti per chiudere l'altra spalla, come abbiamo fatto qua. Se volete chiudere, 2, 3, 4 punti. Dipende da voi, dipende quanto volete. La scollatura larga. Io la voglio abbastanza larga va bene okay. ok adesso per fare le maniche allora facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qui quando abbiamo iniziato a fare il punto strega ok quindi iniziamo da qui allora io inizio dove ho il mio marcapunti inizio da qua entro E faccio il mio nodino come sempre 1 2 quindi entro faccio una catenella e adesso faccio la stessa cosa che ho fatto qui quindi faccio due punti strega uno due vado qui dove abbiamo le tre catenelle e faccio una maglia bassa di nuovo uno due e vado qui dove abbiamo la maglia bassa nell'archetto adesso ancora due scusate un attimo ancora non ci ho preso bene la mano col punto strega l'ho imparato in pratica due giorni fa e oggi sono qui a spiegare come si fa il punto strega prima devo imparare io a farlo bene allora entro qua faccio una maglia bassa 1 2 vado qui nell'archetto dove abbiamo la maglia bassa entro dentro la maglia bassa e faccio un punto una maglia bassa ancora 2 vado qui nell'archetto. Maglia passa. Archetto. Maglia passa. adesso vado qua dove ho la maglia bassa e l'archetto 2 punti strega 1 2 e vado qua 1 2 dentro qui nell'archetto due punti strega e vado qua nell'archetto ok allora adesso lavorate in ogni archetto fino ad arrivare al marca punti fino a dove abbiamo iniziato eccomi qua allora io sono arrivata al mio marca punti ho fatto una maglia bassa sulla maglia bassa ora allora io nella mia lavorazione nella mia poi come fanno come si fa eh, di solito non lo so comunque nella mia lavorazione adesso che dobbiamo lavorare la manica non c'è un punto di partenza non c'è una fine quindi io lavoro sempre al giro sempre sempre giro e così non ho punti di chiusura allora cosa faccio inizio da qui qui abbiamo l'archetto con la maglia bassa quindi io mi sposto con una maglia bassissima e vado qui dove abbiamo la maglia bassa quindi ricomincio da qui e vado avanti sempre giro senza chiudere la lavorazione quindi adesso continuo sempre in questa maniera fino ad arrivare alla lunghezza della manica che desidero quindi se voglio la manica lunga a tre quarti se la voglio, la voglio corta ok quindi vado sempre lavoro sempre in questa maniera dato che si lavora a tubolare quindi una lavorazione a tubolare no, non faccio una chiusura né una partenza niente di niente che poi quando finisco di lavorare basta che vado qui chiudo con una maglia bassissima quindi non si vede niente ok quindi io faccio in questa maniera ora Faccio qualche giro poi vi faccio vedere come viene la manica ok comunque voi dovete lavorare sempre così non dovete fare eh, altro dovete sempre lavorare punto strega fino a raggiungere la lunghezza che vi piace e poi fate la stessa cosa anche dall'altra parte faccio vedere un attimo qua questo così viene in questa maniera allora adesso faccio qualche giro e poi vi faccio vedere la lavorazione come com risulta eccomi qua allora sono andata un po avanti con la manica proprio posto per farvi vedere come risulta la manica ok vi faccio vedere anche che sembra tutto un unico pezzo non si vede dove abbiamo iniziato eh, la manica dove abbiamo unito le spalle non si non si vede assolutamente niente ok la manica così viene leggermente a ok a me piace come ho fatto la prima eh, dalle foto che ho postato anche nel mio gruppo poi man mano che si va avanti la manica poi si sistema da sola all'inizio sembra che viene larga poi invece man mano che si va avanti si stira da sola in pratica e viene bene ok quindi questa è la manica e viene così a me piace molto perché non si vede niente non c'è la giuntura l'inizio la fine della spalla assolutamente niente allora io mi sono dedicata alla lavorazione superiore però qui ovviamente adesso bisogna andare avanti e continuare con le piastrelline quindi si può dobbiamo continuare fino alla nostra lunghezza e a pensarci bene sarebbe anche bello realizzare un vestito con queste piastrelle e poi sotto il vestito mettere una sottoveste eh, una sottoveste anche nera una sottoveste colorata, oppure fare tinta su tinta. E sinceramente non so se continuo con questo e ancora devo decidere se vado avanti a fare un vestito oppure mi fermo e faccio la maglia. Comunque sono più per il vestito che per la maglia. Ok? Allora, una piccola cosa. Come vedete, non so se si nota, questa maglia è più larga eh, quella che ho fatto nella diciamo quella della foto allora quella della foto è una taglia 40 42 queste invece ci sono più piastrelle perché ho preso la circonferenza del mio seno e quindi le piastrelle sono 13 invece nella prima eh, nella prima nella maglia quella chiara quella fatta con il cable 5 e eh, ho fatto 11 piastrelline quindi questa questa lavorazione è per tutte le taglie ripeto basta prendere la circonferenza del seno solo quella prendete la circonferenza del seno e si parte da lì la lavorazione parte tutto da lì quindi si va avanti con le piastrelle con le piastrelline dopo aver raggiunto una, una lunghezza la misura che volete la lunghezza delle, delle piastrelline si inizia a lavorare qui quindi si si, iniziano, si inizia il punto il punto strega e si lavora qui dove abbiamo fatto nelle 3 catenelle di separazione e qui dove abbiamo fatto la maglia bassa dove abbiamo unito le 11 catenelle allora apparentemente la maglia sembra difficile ma vi posso assicurare che non lo è, è molto facile perché, ehm, diciamo, se avete spero che mi, sono, che mi sono anche spiegata bene nel tutorial. Comunque, se avete ehm, guardato bene il tutorial, vi siete rese conto che poi non c'è tutta questa difficoltà a realizzare questa, questo lavoro, questo progetto. Va bene, allora, adesso io. Mm, vi lascio proseguite con la manica poi finita la manica fate la stessa lavorazione nell'altra nell manica finite le vostre piastrelline e il lavoro. il progetto è fatto è finito ok e niente allora io vi saluto vi ringrazio Ripeto, spero che sono stata chiara nel tutorial perché eh, il punto strega l'ho ho imparato due giorni fa, non l'avevo mai fatto, quindi ho provato e riprovato. Non mi è stato molto facile eh, spiegare eh, il punto strega perché diciamo non sono un'esperta di questo punto. Quindi se nel tutorial non mi sono spiegata bene c'è qualche punto qualche passaggio che non eh, che non l'ho spiegato bene eh, perdono, vi chiedo già scusa da adesso e in caso se vi posso aiutare scrivetemi eh, o nel mio profilo eh, su facebook katia Bonanno oppure nel mio gruppo facebook creare insieme a katia e ale ok allora rinnovo mia salute vi mando un bacio e al prossimo tutorial ciao